Eccoci nel video delle scoperte del periodo. Allora, prima scoperta che vi voglio mostrare: assolutamente se la trovo, eccola qui. Questo shampoo della ultra dolce shampoo ricostituente tesori di miele, dice adatta per capelli fragili che si spezzano. Allora, la confezione è un 250 ml ed il prezzo che non trovo. Ah, l'ho segnato. Il prezzo è di 2,50 euro. E Sbagliato. dove l'ho messo? eccolo, il prezzo è di 2,50 esatto, però l'avevo preso in promozione a 0,99, mi ero segnata anche quello e non riuscivo a capire <ride> ok allora, dunque, intanto questo prodotto che adesso vi mostro questo qui mi è piaciuto vedete che l'ho proprio finito comunque sia, è uno shampoo con pappa reale, miele e propoli eh, che fa una bellissima schiuma, quindi è fantastico da usare, ne basta poco, ha un potere lavante molto valido, non gli irrita la cute, non secca i capelli, anzi li lascia morbidi e idratati, belli districati, quindi dopo si possono andare a pettinare tranquillamente, che non hanno troppi nodi, oltretutto ehm, sprigiona un po' il profumo durante la doccia, ma comunque non persiste sui capelli, e lascia molto morbidi, questo sicuramente è un pochino più ricostituito, un pochino più, e non fa miracoli, ma comunque si sente un pochino più spessi. Comunque sia, ha un buon potere lavante, fa una schiuma fan, fantastica, e non li sporca più velocemente, non gli irrita la cute, io assolutamente questo lo promuovo e sicuramente adesso ne voglio provare altri ma questo lo ricompro andiamo avanti e eh se sì, mi avete beccato ho fatto un cambio di luci dunque il prossimo prodotto che vi mostro è questo della bottega verde questa è la crema corpo uva rossa di palazzo Massaini allora questa che io ho io è una mini taglia da 20 ml ma l'ho provata per vari giorni comunque ho segnato il prezzo eccolo qua 250 ml vengono 14,99 ma è un prezzo scontabile, quindi state attenti alle offerte. Allora questa crema che intanto vi mostro, eccola, dunque ha un profumo fantastico, mi piace, sì è fantastico, il profumo è paradisiaco e persiste sulla pelle per alcune ore. Se dopo l'applicazione ci si veste subito, poi persiste anche sui vestiti per un po', quindi è ottimo. Allora, ehm, potere idratante medio, eh, si stende bene, assorbe velocemente, non la consiglio per chi ha una pelle eccessivamente secca, perché ha un potere idratante, come ho detto, medio, però si stende bene, assorbe velocemente, e non lascia scia bianca per tutti i giorni dopo la doccia, io la trovo davvero perfetta. Quindi, anche questa è uno di prodotti che assolutamente vi consiglio. Andiamo all'ultima scoperta che per me è stata una mica per tutta l'estate. Sono queste anche per l'inverno, veramente. Queste salviettine sebo assorbenti della Essence allora, Essence All About Matte Oil Control Paper, quelle da 50 sono 50 salviettine a 2,49 Questa qui la confezione che si apre così, quindi è piccolina, quindi è comoda anche da tenere in borsa, si apre così, e io non ho pensato di tenervene una per farvi vedere, ma comunque si è ottenuto la cartina protettiva che ha la stessa dimensione, quindi è questa. Allora, queste sono valide, perché comunque assorbono bene il sebo in eccesso. basta picchiettare appena un pochino, io soprattutto intorno al naso e alla fronte, comunque assorbono bene, e sono pratiche sono comode non si spezzano durante l'applicazione che è una cosa che io odio e opacizzano anche abbastanza quindi durante il giorno per i ritocchi davvero le trovo valide se devo trovare proprio un fatto negativo è che 2,49 di 50 io allo stesso prezzo guardando un po' in giro trovo quelle da 100 quindi anche se però comode valide ed io le uso in estate sicuramente ma comunque in borsa in tutte le stagioni io ne ho sempre una confezione perché un ritocco all'ultimo minuto serve sempre allora ve lo fate vedere non mi ricordo queste qui Queste, comunque erano tutte le scoperte e quindi fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come li siete trovate io vi ricordo sempre di seguirmi anche su instagram perché le recensioni dei prodotti, le fist impression, dei prodotti che ad esempio uso una o due volte le faccio lì nelle stories, quindi così non vi perdete nessuna nessuna recensione e se avete provato qualcuno di questi prodotti fatemi sapere e ditemi come siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile, sto perdendo la voce perché sto urlando. se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella